Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Ciao carissimi, una nuova curiosità. Stavolta eh, usiamo un testo, eh, ve, lo ve, lo, ve lo partecipiamo, un testo della prima lettera ai Corinti, capitolo 5. Devo dire, apro una parentesi, che tante volte il grande eh, apostolo delle genti, Paolo di Tarso, manifesta anche forse senza volerlo per la sua grande formazione ai piedi di Gamaliel Azaken insieme al figlio di Gamaliel Azaken, il grande Rabban Shimon ben Gamaliel, padre di Gamaliel, di Gamaliel Rishon, eh, scusate, eh, Sheni, quello di, di Yavne, detto anche Rabban di Yavne, Yavne. quindi questa, questa congregazione di sapienti rabbini tra i quali Sao di Tarso faceva ovviamente parte e allora spesse volte Paolo, quando scrive e questo capita abbastanza spesso l'ho notato ai corinti fa dei mitrashim, fa dei giochi di parole che, eh, che per noi sono difficilissimi ma per chi faceva parte della comunità di corinto ed era di origine giudaica era un, un, un ennesimo riferimento alle tradizioni ebraiche bibliche che paolo richiamava con i suoi comandi comandi del rabbanan cioè questo ve lo comando io, questo viene dal Signore, questo viene da me già, questo, questo, questo aspetto nei Corinti è molto molto, molto forte. La prima lettera dei Corinti eh, ha molti eh, aramaismi, questi giochi di parole. Oggi ve ne propongo uno. Capitolo 5, dicevamo, a un certo punto l'Apostolo Paolo, cambio gli occhiali perché ci vedo bene, dice... Eh, versetto... Sette. Togliete via il lievito vecchio. C'è un livello spirituale, però non è solo spirituale, è anche estremamente alachico. Questo, questo comando, togliete via il lievito vecchio, che sarebbe l'orgoglio, no? la presunzione, eccetera. Però fa proprio riferimento a questo camez, lievito è camez, che fa fermentare tutta la Pasqua. Quindi toglietelo via per essere pasta nuova, quindi una. Una, una pasta senza lievito, poiché siete azimi. Ora, l'equivalente di azimo in ebraico è mazà, mazot al plurale, ovviamente sempre al plurale, mazà è una, le mazot sono quelle che si usano per la festa di Pesach. Attenti adesso, eh? infatti Cristo, nostra Pasqua, quindi non nostro Kippure, nostra Pasqua, è stato immolato. Poi c'è un comando, dice celebriamo dunque la festa, quindi bisognava celebrare la festa della resurrezione. Non con il lievito, quindi con eh, il lievito vecchio, quindi col camez vecchio, quello non si può fare, no? A chiaro va buttato via, va bruciato la mattina, poco prima della cena di Pesa, quindi la mattina prima delle 11, prima delle 11, va bruciato. Né con lievito di malizia, a livello spirituale molto evidente qua, e di perversità. La perversione è quella di confondere il mezzo con il fine. Né con lievito di malizia e di perversità, ma con mazzot, con azimi, di sincerità e verità. Quindi bisogna celebrare, dice, celebriamo dunque la festa, non in un modo empio. Qual è la curiosità? La curiosità è questa: che il termine azimo, al quale Paolo fa riferimento per ben due volte, dice dovete essere azimi, dovete essere semplici come il pane azimo, per celebrare la festa di Gesù, e eh, quindi celebriamo dunque la festa, dice un comando fatto in questo modo. La parola azima in ebraico è eh, mitzvah, gli azimi sono i mitzvot, solo che io vi ho detto mitzvot, dovrei dire mazot. Ma vi ho detto Mitzvot che vuol dire ubbidire ai comandi di Cristo. È scritto nello stesso modo, le consonanti sono identiche, cambia solo la vocalizzazione. Quindi Paolo gli ha scritto, gioco di parole che gli ebrei capivano, celebrate con, poi scritto in greco, con asimi di semplicità e non perversità, quindi senza lievito, eccetera. Ma in realtà dice, celebrate, tutta la nostra vita è una celebrazione, con i Mitzvot. Cioè, ubbidendo i comandi di Cristo, facendo la sua volontà, perché mazzot e mizvot sono scritti allo stesso identico modo. Cambia solo la vocale, ma nella Bibbia le vocali non ci sono, ci sono solo le consonanti. Quindi Paolo sta dicendo, dovete essere semplici, ma ubbidire al Signore. E la vostra semplicità si misura, non in un atteggiamento psicologico, nel fatto che ubbidite, ai comandi di Cristo, di Cristo, ai comandi di Gesù. Ovviamente anche i suoi, perché lui, essendo apostolo del Signore, la lettera dei Corinti, è piena di, di comandi, di esortazioni, di insegnamenti. Questo significa essere, farlo davvero una, una, una vera Pasqua, celebrare davvero con, non con il lievito vecchio, ma con gli azimi, le mazot, cioè i svolt, dell'uomo nuovo. Vi saluto e vi ringrazio e ci sentiamo alla prossima curiosità. Ciao.